dovremmo esserci sì in, in diretta buongiorno sono sabina rosso sono il direttore di beauty plan eh, ho il piacere oggi di essere qui in compagnia di maurizio de lucchi eh, il nostro esperto in tema di formazione marketing in ambito beauty e per, eh, diciamo così, eh, portare avanti questo, queste dirette, questo discorso che Maurizio aveva già cominciato per chi era già collegato con noi settimana scorsa, ehm, sul... Eh, così, su, su un argomento che in questo momento online funziona moltissimo e cioè quello dell'allenamento dell'allenarsi eh, troviamo tutti i giorni eh, tutorial eh, anche per tenere in forma il nostro corpo in questo momento di inattività e di clausura forzata eh, con Maurizio però parliamo di, di qualcos'altro, parliamo di eh, allenamento eh, del proprio stato d'animo eh, innanzitutto però appunto per chi eh, si fosse collegato per la prima volta e per chi magari non conosce Maurizio, eh, Maurizio De Lucchi è eh, professionista nel, nel, nell'ambito del, del mondo beauty, è stato direttore di quattro importanti franchising nel mondo della bellezza ed ha mh, nella sua carriera formato oltre 13.500 estetiste, eh, esperto di Beauty personal branding, che è tra l'altro proprio l'argomento che eh, è oggetto della sua rubrica appunto su Beauty Plan ormai da diversi anni, eh, così ci ha voluto regalare insomma questi appuntamenti online con, con le nostre elettrici e anche con le elettrici di, di Le Nouvelle Esthétique che, che seguono anche questa nostra diretta, eh, così eh, per diciamo prepararci, allenare come dicevo prima il nostro stato d'animo, quindi anche un po' il nostro umore e per arrivare pronti al momento in cui l'emergenza eh, coronavirus eh, speriamo il più presto possibile insomma, sia conclusa e quindi mh, cominciare, ricominciare con eh, così facendoci trovare pronti insomma alla, alla, alla ripartenza. Quindi cedo la, la parola a Maurizio e ovviamente ecco ci tengo a dirvi se avete domande e curiosità insomma, durante eh, la diretta scriveteci numerose e così almeno eventualmente se ci sono domande o curiosità possiamo anche eh, dare risposte in diretta. A te Maurizio. Buongiorno a tutti, buongiorno Sabina, grazie per la, la, la bella introduzione, è sempre un piacere lavorare con te con Stefano. E soprattutto con le, con le mie amiche estetiste che conosco da 30 anni, quindi 30 anni che eh, condivido con loro la mia crescita e cresco insieme a loro. E adesso è arrivato il momento di, di sdebitarmi in qualche maniera, se posso, no? cercando di, di aiutarle in questo periodo chiamiamolo particolare a, a venirne fuori. bene. No? Uso questa, questo gergo, venirne fuori perché. Sembra veramente che siamo finiti in, una, in un luogo difficile da, da superare e, e vogliamo venirne fuori. E tu hai, hai ripreso un pochino il discorso che ho iniziato l'altra volta, quello dell'allenamento, dell no? Che io, e non soltanto io, chiamo fitness emozionale. Perché? Eh, Cos'è il fitness? Eh, io ho insegnato tanti anni fitness e so... Eh, che è un termine affascinante, Il no? fitness era una disciplina eh, che dovevano superare gli astronauti americani eh, per essere poi scelti eh, per, per andare nello spazio. Praticamente venivano messi in condizione fisicamente di grande stress e eh, il, il, il livello di fitness era quello che praticamente descriveva la loro capacità di, di, di resistere bene allo stress, no? Quindi, di, di reagire molto bene eh, quindi il fitness è la nostra capacità fisica magari di fare delle scale magari molte scale e di arrivare in cima con poco fiatone quindi chi ha un buon fitness arriva su che sta direi abbastanza bene chi ha un basso fitness arriva su che arriva di fuori fitness emozionale è la stessa cosa cioè la capacità di riuscire a superare le difficoltà mantenendo un buon equilibrio sì. E io dico, ho insegnato tanti anni fitness in palestra, insegnavo speed, spinning, fit box, eccetera. E so benissimo quanto è importante anche l'allenamento, però emozionale, perché soprattutto in questi momenti ne usciremo bene se saremo capaci emozionalmente a uh, mantenerci in equilibrio, pronti, pronti ad agire e reagire, perché quando... Eh, ci sarà il momento del fare e eh chi, chi avrà un buon fitness emozionale avrà la possibilità di fare, di reagire. E allora, ehm, prima di parlare di fitness emozionale, eh, che riguarda il nostro stato d'animo, voglio parlare un attimo dello stato d'animo, perché dobbiamo prima di tutto consapevolizzare che cos'è. no? Certo. È quella sensazione che abbiamo quando, per esempio, guardiamo il telegiornale e vediamo che cosa sta succedendo nel mondo, no? Ci dispiace talmente tanto, ci sentiamo anche coinvolti talmente tanto che emozionalmente ah, no? c'è chi piange, chi diventa triste, chi comincia a pensare al futuro, chi comincia a pensare ai propri cari che sono lontano, chi comincia a pensare proprio quanto in banca. Eh, noi di una sp <ride> spesso pensiamo a quello, ci vuole la battuta, no? E, e quindi eh, è veramente quello che dicevo anche l'altra volta, Bruce Lipton parla appunto di come il nostro corpo anche reagisca a livello cellulare di fronte alla paura cioè questa emozione, la paura, che cosa fa? che cosa contribuisce a fare dentro di noi? cellularmente abbiamo visto che le cellule reagiscono in due modi no? dovevo, eh, non so se riuscite a vedere la lavagna che ho, che ho qua che è un televisore adattato alla lavagna no? come eh, reagiva con, eh, con la paura entrava in una eh, sorta di protezione okay? quindi Protezione e chiusura. Invece il coraggio, cioè reagire con coraggio e reagire con forza, ci dà la possibilità di continuare la crescita, anche cellulare, e ci dà la motivazione. La motivazione è indispensabile per agire, perché se non agisco eh, e non metto in pratica tutto ciò che so, le mie, le mie potenzialità, i risultati non possono arrivare assolutamente. Quindi... Eh, lo stato d'animo è veramente eh, un elemento importante, è il nostro motore e quindi dobbiamo, vorrei in questa, in questa puntata, eh, fare un pochino un focus preciso, no? consapevolizzare bene come possiamo immaginarlo e com'è questo stato d'animo. Allora mi faccio aiutare da eh, Gurdjieff. Gurdjieff era un... Um, un um, come possiamo definirlo Gurdjieff? uno scrittore, un danzatore, eh, un, un creativo, un, un alchimista, era un personaggio straordinario. E lui fece costruire eh, una, una metafora che ancora oggi eh, è attualissima e che descrive un pochino quello che l'uomo e quello che è il suo, il suo modo di vivere, il suo viaggio. E allora provo a farvi un disegno, non sono molto bravo, però ci provo, ok? Allora immaginatevi. Ehm, una carrozza ok questa è una carrozza la carrozza ha qua in cima il suo bel cocchiere ok e ovviamente come ogni carrozza ha due cavalli ok i cavalli danno l'energia e il cocchiere gestisce eh, i cavalli e gli dà una direzione ok allora Goucher diceva che le, la carrozza rappresenta il nostro corpo, quindi il nostro aspetto fisico, ok? Il cocchiere rappresenta la nostra mente, ok? E i cavalli, la nostra energia, cioè le nostre emozioni. Le nostre emozioni sono quelle che ci danno l'impulso, ci danno la forza, ci danno l'energia, okay? Quindi, corpo, mente, emozioni. Qui manca qualcosa di molto importante, che è colui il quale è qua dentro, ok? Quello che è qua dentro è il passeggero. Il passeggero perché è importante? Perché il passeggero è quello che eh, eh, ci dà la direzione, cioè ci dice quale eh, strada, qual è l'obiettivo, qual è il posto dove io voglio andare, d'accordo? Se non abbiamo la nostra, il nostro passeggero, che parla con il cocchiere che spinge eh, al, al trotto i cavalli, eh, manca qualcosa, effettivamente. No? Allora, questo personaggio, eh, parliamo del personaggio che c'è qua dentro. Il personaggio che c'è qua dentro è la nostra coscienza, la nostra, qualcuno se più spirituale, la può chiamare anima. Cioè, è il nostro vero io. Quindi, il nostro vero io è quello che dovrebbe parlare il cocchiere il quale poi può agire sui cavalli qual è il problema ecco dicevo coscienza animo Il nostro stato d'animo lo dice proprio il termine stato d'animo è come ci sentiamo dentro ok le emozioni che proviamo dentro come stiamo come ci sentiamo è molto importante lo stato d'animo, ok e ehm, che cosa succede quando eh, questi equilibri vengono non mantenuti? Può succedere che il cocchiere non riceva da il passeggero comunicazioni e messaggi, okay? Può succedere che il nostro passeggero si sia addormentato, cioè la nostra coscienza si sia addormentata. Cosa succede se la nostra coscienza si addormenta? Succede che questo cocchiere prende le redini e porta la carrozza dove vuole, un po' di qui, un po' di là, senza meta. I cavalli, cioè le nostre emozioni, vengono guidate un po' in, da una parte e un po' dall'altra, la carrozza viene sbatacchiata e quando si sbatacchia una carrozza probabilmente si rompe, e se si rompe la carrozza vuol dire che si rompe il nostro corpo, la nostra salute, no? Quindi c'è qualcosa che non va, effettivamente, ok? Quindi. E uno dei problemi ehm, che abbiamo riscontrato nei nostri, nei nostri anni, probabilmente eh, ci, ci siamo arrivati, è proprio eh, la perdita della nostra eh, sensazione, eh, della nostra coscienza, del nostro stato d'animo, il non ascoltarlo più, no? essere talmente occupati ad andare, andare con questa carrozza che ci siamo dimenticati di ascoltarci. Quando succede una cosa del genere, è difficile poter recuperare, a meno che non succeda veramente di qualcosa di molto grave, come potrebbe essere quello che succede in questi giorni. Perché in questi giorni, chiusi in casa, abbiamo cominciato a riascoltare qualcosa che è dentro di noi, abbiamo ricominciato ad ascoltare quello che è dentro agli altri, abbiamo forse riscoperto un pochino la nostra coscienza, la nostra anima. Devono succedere cose del genere per risvegliarci, perché per risvegliarci dobbiamo aver bisogno di ascoltarci di nuovo perché la nostra vita è un viaggio, la nostra carrozza deve portarci da qualche parte, se noi dormiamo, se la nostra coscienza non c'è, è un viaggio senza senso, quello che succedeva, io vedevo le persone quanto erano prese dal lavoro, dai bambini e dall'ufficio e portalo a giocare a pallone e poi dalla nonna e poi devo preparare la scena e poi preparo le vacanze, era... Ehm, Avete presente i criceti quando salgono no, nel, nella famosa ruota? Ecco, le persone erano diventate dei criceti. Giravano, giravano, giravano, arrivavano a sera stanchi a casa, prendevano fiato, ma non capivano neanche più che cosa stessero facendo. Perché questa carrozza andava, andava, e basta. Okay? Questo è un aspetto che determina lo stato d'animo. Il secondo aspetto, rifaccio la carrozza, carrozza, passeggero, qui abbiamo il nostro cocchiere e qui ci sono i cavalli. Il secondo aspetto è l'ego, cioè quando il cocchiere decide di gestire la situazione e non ascolta più volutamente il passeggero. È come dire, io salgo in macchina e il navigatore mi dice dove mi vuole portare, dice oggi ti porto in quel posto, mentre io, che sono il passeggero, volevo andare da un'altra parte. Le persone Spesso, quando il, il, il cocchiere veniva colpito dal virus dell'ego, okay, perdeva coscienza e volutamente non ascoltava più il passeggero. In quel caso l'ego decideva di seguire la propria staga. L'ego cos'è? L'ego è, è ehm, la nostra personalità che, ehm, sempre alla ricerca di amore, sempre alla ricerca di, di, di sentirci apprezzati, cercava sempre di emergere, quindi il, il Dio era io, io, io, e lo vediamo molto spesso in tutti i social, no? tutti parlano io, io, io, io, e non c'è più nessuno che ascolta. Okay? Quando l'ego si impossessa del ehm, cocchiere, questa carrozza incomincia ad andare, e quello che c'è dentro è in prigione. Io qua l'ho rappresentato, ve lo faccio vedere, in queste slide, vedete, sono due slide, una dove la carrozza, ok, il cocchiere non sa dove andare perché la nostra coscienza è addormentata e secondo caso quando invece l'ego prende il virus, il cocchiere prende il virus dell'ego e mette in prigione la nostra coscienza. L'insieme invece funziona, quando il no la nostra coscienza, la nostra anima, comunica al cocchiere dove vuole andare e i cavalli portano la carrozza. Come venirne fuori da questa situazione? Okay. Allora, questa situazione eh, può essere interpretata e ci può dare una grossa mano Eric Bern. Okay. Eric Bern era un, un allievo, un seguace di Freud e inventò analisi transazionale. Cosa diceva analisi transazionale? Diceva che L'essere umano, il nostro cocchiere, diciamo così, quello che guida la carrozza, questo signore qua, okay, è eh, costituito da tre elementi che sono l'io genitore, l'io adulto e l'io bambino. Questi tre, diciamo, eh, questi tre elementi, queste tre parti della nostra, della nostra mente, eh, contengono e hanno un ruolo diverso uno dall'altro. Il genitore, il genitore che cosa contiene? Il genitore contiene tutte le convinzioni, tutto quello che eh, ci è stato tramandato, tutto quello che non discutiamo, tutto quello che sono le nostre credenze eh, radicate, ok? Nel bambino invece abbiamo la parte emozionale, quindi eh, nel bambino c'è la voglia, c'è il desiderio, c'è l'entusiasmo, c'è la passione, c'è tutta la parte più emozionale. Nel nostro adulto abbiamo eh, invece eh, la parte più razionale, cioè quella che cerca di mediare fra il genitore e l'adulto, quella che cerca di svuotare il genitore di tutte quelle convinzioni antiche, radicate, e cerca di eh, ascoltare e secondare il bambino e cerca di fare in modo che queste due personalità funzionino bene. Ok? Um, quindi... In effetti il nostro cocchiere è la nostra mente. La nostra mente da cosa è costituita? È costituita da un software. Dobbiamo, dobbiamo immaginare che se dentro la carrozza c'è la nostra coscienza, il nostro cocchiere che gestisce tutto il nostro viaggio deve, deve avere una sua mentalità. Questa mentalità è costituita da questa, da questa parte che analisi transazionale ci rappresenta molto bene. Una parte genitoriale, una parte razionale e una parte più emozionale. Eh, nella parte genitoriale esistono le nostre convinzioni, i nostri sistemi di convinzioni, le nostre personalità e l'enneagramma è molto valido per raccontarcene. Okay? L'enneagramma parla di nove personalità. Ogni personalità è quella che descrive il sistema di convinzioni. Eh, quello che noi possiamo fare per capire un pochino meglio il nostro stato d'animo è fare un test che ci spiega quale delle nostre personalità è prevalente dentro di noi. Okay? Attraverso questo test possiamo scoprire, adesso provo a cancellare un attimo quello che ho scarabocchiato qua, okay? non so se riuscite a vederlo, scopriremo quale fra queste personalità prevale. Ecco, per avere un buono stato d'animo dobbiamo fare in modo che il nostro io genitore sia il più basso possibile. Perché? Perché l'io genitore è la parte più egoica della nostra personalità. Quindi è la parte dove esistono convinzioni e leggi a tal punto che eh, annullano la voce della nostra coscienza. Okay. La parte invece che dovrebbe essere più alta è quella del nostro adulto, che è la parte più razionale, cioè questa personalità dovrebbe essere quella che ci aiuta a tenere a bada tutte le nostre convinzioni e tutto il nostro ego. Al secondo posto dovrebbe esserci Dio Bambino, perché Dio Bambino è quello che è più in sintonia con il nostro eh, cocchiere. Vi faccio un riassunto con il disegno, quindi noi abbiamo la carrozza. Abbiamo la nostra anima, la nostra coscienza, abbiamo il nostro cocchiere che è qua in cima, abbiamo i nostri cavalli, ok? Questo è la nostra mente. La nostra mente serve al nostro eh, passeggero per arrivare da qualche parte. Quando la mente prende potere non va bene. Allora vediamo la nostra mente da cosa è composta, da tre sezioni ben, ben precise la prima è il genitore la seconda è l'adulto la terza è il bambino ok? allora quando il genitore prevale prevale l'ego e quando prevale l'ego di quello che dice il nostro passeggero non gliene frega assolutamente niente l'ego vive di ego io io io devo fare, voglio essere migliore, voglio arrivare a questo, voglio fare qua. Ecco, quindi dobbiamo, se volete, attraverso il test, vedere quanto di questo abbiamo presente dentro di noi. Il nostro obiettivo è farlo diminuire. Il nostro obiettivo è aumentare l'adulto. Il nostro obiettivo è mantenere il bambino. Quindi fate questo test e vedete quanto genitore, quanto adulto e quanto bambino. Per esempio, l'adulto a che cosa ci serve? Ci serve a, a guidare la nostra crescita. Vi faccio un altro esempio. Allora, facciamo conto che questo rappresenti il nostro stato d'animo. E questo rappresenta la realtà. Ok? Noi abbiamo un potere che il potere si chiama il potere del focus. Cos'è il potere del focus? Andare a focalizzare. Un aspetto piuttosto che un altro aspetto, ok? Se con il mio focus vado a focalizzare tutto quello che non va nel mio mondo, il mio stato d'animo diventerà automaticamente K-. Se con il focus vado a focalizzare quello che potrebbe andare bene, il mio stato d'animo diventa K. Cioè, come faccio a focalizzare quello che va bene e quello che va male? Semplicemente seguendo una domanda. La domanda è che cosa c'è di buono in quello che sta accadendo? Ora dobbiamo chiederci che cosa c'è di buono in quello che ci sta accadendo oggi col coronavirus? È difficile capirlo, però proprio per questo con il nostro adulto dobbiamo guidarci verso questo, questo, questa risposta. Per esempio, che cosa c'è di male che eh, comporta il coronavirus? Apro il telegiornale, mi inondano di notizie. Apro il chat, mi inondano le notizie, mi arrivano eh, dei whatsapp terribili, eh, in un attimo ci sono. La nostra abilità, quello che dico, è invece capire che cosa c'è che possiamo fare in questo momento. Innanzitutto, come dicevo prima, parlando di focus positivo, per, per determinare il nostro stato d'animo, è aiutare di nuovo a sentire e a consapevolizzare la nostra parte interna chiamiamola anima chiamiamola coscienza chiamiamola come vogliamo ma abbiamo una nostra parte che avevamo dimenticato e in questo momento di grande difficoltà che possiamo capire cos'è e ascoltarla mentre sono in casa che coso, cosa posso fare di buono per il mio futuro incomincio a per esempio imparare cose che prima non conoscevo posso studiare ok io ho un gruppo su WhatsApp dove cerchiamo con argomenti di implementare le nostre capacità. Quindi, come comunicare meglio, come voglio eh, impostare il mio lavoro, in futuro, eh, come voglio evolvere, come voglio eh, approfondire certi argomenti che prima non approfondivo. Cioè, in questo momento possiamo studiare, possiamo imparare. Quindi è il momento di imparare, di sfruttare questo tempo per imparare. È importantissimo in questo tempo consapevolizzare chi siamo. Okay? Quindi l'allenamento emozionale okay, va messo vicino all'allenamento fisico in questo, in questo periodo. Molti dicono, io voglio andare a correre. È vero, vai a correre in giro dei 200 metri di casa tua, prenditi uno spini come ho fatto io e pedalo. Ma allo stesso momento devo cercare di capire invece emozionalmente come posso, eh, come posso allenarmi. E, e devo cominciare a chiedermi come posso e sfruttare il tempo che ho come posso capire se quello che stavo facendo prima era quello che veramente mi rappresentava perché se noi riusciamo a allineare questi tre personaggi se noi riusciamo a allineare cocchiere, cavalli il nostro stato d'animo la nostra, la nostra coscienza, la nostra anima dobbiamo ascoltarla per poi parlare al nostro cocchiere, alla nostra mente, che deve dare la direzione ai nostri cavalli. Nella prossima puntata parlerò di un argomento importantissimo che è la brand identity, cioè incominciamo a progettare e a capire che cosa possiamo e vogliamo fare. È questo che è nelle nostre capacità in questo momento, non sicuramente quello di risolvere i problemi del mondo, perché non abbiamo le, le possibilità e le capacità No? Nella brand identity comincerò a rispondere alle domande, chi sono, cosa faccio, come lo faccio, per chi lo faccio e perché lo faccio. Incomincio a creare una mia identità di brand, perché? Perché potete contare su di voi, cari ragazze. Il, il brand non sarà più il nome del vostro istituto, dovete essere voi il vostro brand, il personal brand. Dovete fare conoscere le vostre capacità, le vostre attitudini, le, le vostre qualità. E allora dobbiamo incominciare proprio da voi a creare un vostro progetto, un progetto di identità, ok? Questo può fare bene al nostro stato d'animo. Incominciare a pensare al futuro. Non guardare le macerie che ci sono intorno, ma incominciare a pensare al futuro. Siamo di fronte a un grande cambiamento. Come ho detto, Darwin parlava e diceva Durante i grandi sconvolgimenti non sono le specie più eh, forti o più intelligenti a sopravvivere, ma quelle che cambiano più velocemente. Quindi il nostro fitness emozionale, il nostro focus, come dicevo prima, deve essere su quello che incominciamo a cambiare, abituiamoci a cambiare. Perché il mondo è cambiato e dobbiamo cambiare anche noi. Non serve capire quanto è difficile e quanto, e quanto eh, il mondo è diventato diverso da quello che avevamo prima. È diverso, prendiamone coscienza. È così. Però quello che noi possiamo fare è lavorare su di noi. Iniziando dal, dal, dal sentirci di nuovo e cominciando a migliorare il nostro software. Noi qua abbiamo un software, abbiamo un programma, c'è della gente che vive seguendo un programma, è un copione, sai già quello che farà, come la pensa, che cosa dice, non cambierà mai, perché quello che ha qua dentro, genitore, adulto, bambino, ormai è così, non si schioda più. Noi dobbiamo rimettere a posto quello che è qua, dobbiamo aggiornare quello che è il nostro genitore, risvegliare il nostro bambino e soprattutto ascoltare la nostra coscienza. Ritorniamo a sentire la nostra coscienza, Ritorniamo a commuoverci, ritorniamo a sentirci e a guardare gli altri, a ascoltare gli altri. Il fitness emozionale tutto questo e chiederci che cosa c'è di buono in questo momento in quello che sta accadendo. Più siamo bravi a capirlo, più abbiamo fitness emozionale. Perché sappiate che ci saranno tante persone che da questo disastro oltre che umanitario, anche economico, usciranno ancora più forti ci saranno persone che avranno opportunità incredibili. Perché? Perché si sono fatti la domanda giusta. Perché si sono chieste come posso fare meglio, cosa posso fare oggi, quale opportunità esistono. Ok? Quindi tornando a quello che dicevamo, ok? Se volete in rete, vediamo se riesco a ingrandirlo. Ok? In rete c'è, okay, l'egogramma eccolo qua, visto che avete del tempo, sono 60 domande, rispondete a queste 60 domande e in queste 60 domande alla fine avrete il vostro resoconto, quanto genitore avete, quindi quante convinzioni, quanta personalità avete, quanto adulto avete, quindi quanta capacità avete di gestire e di dirigere la vostra attenzione e... Quanto bambino, cioè quanta la, è, è la parte emozionale, è la parte eh, più ancora più vera che c'è dentro di voi, ok? Ricordatevi che al primo posto deve esserci l'adulto, al secondo il bambino e il genitore più la possibile. Più è in fondo alla classifica, meglio è, ok? Così cominciamo ad avere una consapevolezza. Eh? E come fare, non so se qualcuno lo conosce, l'esame ok? l'esame antropicometrico ci dice quanto grasso abbiamo, quanto muscolo abbiamo quant'è il nostro fitness emozionale bene, con l'egogramma facciamo un pochino di esame antropicometrico del nostro, della nostra parte emozionale del nostro software ma ricordatevi, noi non siamo un software noi siamo cuore noi siamo il cuore noi siamo l'amore e io scrivo una cosa eh, rispetto a chi non crede eh, ci mancherebbe però lo scrivo per quelli che un po' la pensano come me vedete questa è una parola molto importante no dio io, io credo profondamente che ci sia qualcuno che, che mi ha messo qua sulla terra è un padre L'errore più grosso che noi possiamo fare, l'errore più grosso che noi possiamo fare, è quando ci mettiamo questo. Ok? E rimane io. Quando noi crediamo di essere Dio, noi non siamo Dio: l'ego, l'ego ci fa fare questo. Poi succedono cose come sono successe adesso e ci rendiamo conto che questo è una piccola cosa. Noi siamo dei piccoli esseri, piccoli, piccoli. E in quanto piccoli dobbiamo darci da fare, cari ragazzi. Ok? Io vi ringrazio, sono andato un po' a braccio perché le condizioni mi permettono di fare una lezione come si deve però spero che vi sia arrivato soprattutto al mio cuore. Bene Maurizio, ci hai portato veramente così, a, a riflettere credo, no? in questi momenti eh, così difficili, sicuramente eh, diciamo, rimettere forse anche un po' no? nella giusta misura Uh, tutti questi nostri aspetti, questo genitore, l'adulto e il bambino, forse in questo momento più che mai è, è necessario uh, rivalutare no? un po' il peso di tutto, per, eh, innanzitutto per, per un nostro equilibrio io credo fondamentalmente e poi comunque per tutto quello che è la nostra vita, insomma, per, per il lavoro, per, per la famiglia, per gli affetti. Ci sono tantissime persone che, eh, che stanno scrivendo, che ti hanno seguito in questa cosa, e scusate metto gli occhiali, <ride> siamo in diretta, eh, quindi ecco allora ti, ti leggo a parte tantissimi ringraziamenti ovviamente eh, ragazze che già dicono qualcuno dice Daniela Papini dice io dovrei aumentarlo leggo. c'è anche questo molti di noi probabilmente sentono di non essere abbastanza eh, così, fiduciosi in se stessi magari abbastanza determinati no? quindi eh, cosa possiamo rispondere a questa, a questa ragazza Daniela Beh, io vorrei averla davanti per, per fargli una domanda, nel senso che lei avrà un motivo che l'ha spinta a dire io vorrei aumentare l'ego, no? Eh, e vorrei spiegargli che l'ego è la personalità, ok? Ma la personalità eh, è un aspetto che non ci aiuta a vedere la realtà per quello che è. La personalità è quella che è un'illusione, ok? Noi creiamo una personalità perché in fondo vogliamo essere amati, No? perché vogliamo essere apprezzati allora scegliamo in modo deciso di avere delle convinzioni ben radicate no? quindi eh, cerchiamo di essere nel, nel miglior modo mh, possibile che noi ci rappresentiamo no? ma è, è un tentativo d'amore poi in fondo la personalità nasce perché noi abbiamo bisogno di amore no? e quindi eh, se io non mi sento ok eh, voglio essere ok e quindi incomincio a crearmi un personaggio, un modo di fare, un lavoro che mi metta in risalto, che mi faccia sentire ok, molto ok, tantissimo ok, talmente ok che gli altri non sono più ok. E allora cosa succede? Che io voglio, io sono ok e gli altri non si sentono ok guardandomi. Quindi nasce un, un, una disparità per cui le persone non mi stanno più così tanto vicino perché mi vedono troppo ok, vedono che io mi ostento. E allora se io ho costruito la mia personalità per sentirmi, per avere amore, eh, non lo ricevo più perché le altre persone mi vedono in una maniera egoica e quindi invece che darmi amore si allontanano. Quindi l'ego è molto pericoloso, è un'illusione l'ego. Certo. Poi, infatti, poi, Elisabetta Censo dice, sì, siamo amore, solo questo cercano le anime, quindi eh, siamo. Però, volevo leggerti anche Michela Savio, non capisco bene la, la sua domanda, mi scrive, per fare il test posso guardare anche dopo? Grazie. Quindi, come, cosa possiamo suggerire per fare questo test? Che siamo tutti allora, tu io a questo punto. Posso mandarvi il link? Comunque, eh, l'URL è eh, www.maurizioandelucchi.it e dentro ci sono i test. Okay. Eh, test e Egogramma. Ok, e Poi, te li leggo perché mi sembra giusto e mi, mi fa molto piacere. Elena Camorali scrive: Una grande emozione vedere che tutto si conclude con l'unione in Dio. Grazie, ti ringrazia tantissimi, ripeto, altri ringraziamenti. Lezione illuminante, ci dice Gabriella Gatti, e procede con il test. Quindi siamo tutti interessati a capire... Perché tante volte non lo capiamo, magari noi stessi, no? quanto in realtà siamo, eh, diciamo, più eh, propensi a essere razionali oppure emotivi, anche o, o, invece, insomma, appunto, a mantenere un po' il giusto equilibrio. I genitori sbagliano sempre, abbiamo capito, da, da, da, però, a parte questo, mi. Ecco. Poi l'unica cosa che ti volevo ancora chiedere: a questo punto, visto che abbiamo scoperto che sei anche un fitness, un, man, un fitness man, un, un trainer anche di fitness, concluderemo questi nostri appuntamenti con una lezione di spinning a questo punto. Guarda, ti faccio vedere la bici, guarda. Sì. La... Non so se si vede. Sì, forse si vede. Si vede, si vede. Sì, io e io la Giusica laggiù in fondo, vedi che ti saluta. Sì. Tutti i giorni ci facciamo una lezione. Una lezione di mezz'ora e con, con tanto piacere perché. anch'io! Perché non faccio una lezione ma mi tengo allenata in questo momento, <ride> ma le nostre eh, amiche forse non interessa, però anche loro credo che si tengano allenate chi, perché... chi con figli, chi in altri modi eh Sì, perché parlando della carrozza che ne ho parlato poco, la nostra carrozza che è quella che contiene la nostra anima ha bisogno di un po' di manutenzione eh? Eh sì, <ride> Esatto, esatto eh. Senti, io eh, direi a questo punto diamo appuntamento a tutti la prossima settimana, martedì prossimo come c'è già anticipato parleremo di Brand Identity ringrazio tutte le ragazze che hanno scritto poi ti gireremo tutti comunque i loro messaggi eh, grazie, grazie davvero a tutti grazie Maurizio soprattutto figura, per ci essere. sono una precisazione Dimmi. direi la prossima volta di parlare di personal branding e poi l'altra di branding ok, va bene ah, personal branding perché? perché come dicevo adesso abbiamo del tempo no? dove possiamo fare delle cose bene, allora studiamo ok, approfittiamo e studiamo eh, cos'è il personal branding perché gli sarà molto utile quando riprendiamo poi faremo la brand identity che è un pezzo del personal branding noi pendiamo dalle tue labbra ti seguiremo tutte le settimane puntuali il martedì alle 16 con bella Maurizio bella. grazie Maurizio, grazie a grazie, tutti grazie, buona grazie giornata. A tutti. Un, abbraccio. un abbraccio a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao.